Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi con noi Franco, 75 anni, eh, ha effettuato eh, alcuni anni fa un impianto di protesi peniena idraulica in un altro centro. Dopo eh, alcuni anni la protesi si è rotta, non funzionava più. Franco aveva avuto un tumore alla prostata antecedentemente, quindi aveva avuto problemi di deficit erettile dopo la chirurgia per il tumore alla prostata ha messo questa protesi la protesi eh, si è rotta è arrivata alla nostra attenzione eh, circa tre mesi fa con questo device che non funzionava più c'era un problema eh, meccanico nel dispositivo abbiamo deciso insieme di eh, sostituire questa protesi con una nuova eh, sono passati due mesi e mezzo dall'intervento lui aveva effettuato precedentemente un impianto scrotale, quindi con un'incisione sullo scroto, eh, secondo la nostra filosofia l'espianto può essere effettuato anche eh, in un paziente che ha effettuato un penoscrotale facendo un'incisione infrapubblica, così abbiamo fatto e da un punto di vista estetico credo che sia eh, il risultato finale molto molto eh, migliore, soprattutto perché il paziente da un punto di vista veramente della visibilità non avverte la presenza della protesi. Franco come stai a distanza di due mesi e mezzo? Molto bene, molto bene e molto soddisfatto. I tubi della protesi prima nello scrotoli li percepivi, adesso come sono? Ci racconti un attimo. C'è una differenza enorme, prima erano sempre nel pompare, erano sempre... Li sentivo, li sentivo, mi davano noia nel, nel gestire la situazione adesso non li sento, non li sento più come se non ci avessi niente bene infatti la cosa che noi, il concetto che stressiamo molto è che l'impianto penoscrotale prevede l'emergenza dei tubi alla base del pene quindi è inevitabile che siano sia visibili ma anche palpabili quindi se uno volesse nascondere completamente e la pompa il device sarebbe molto molto più eh, difficile. Ci racconti un attimo l'intervento, quanto è durato, la decisione che abbiamo preso, insomma un po' la dinamica. Dunque la decisione è stata molto rapida e molto, molto rapida. Nell'arco di una settimana abbiamo con il professore abbiamo organizzato il tutto e con una giornata di ricovero ho risolto il problema. L'intervento è come se non ce l'avessi avuto, non, anche il posto operatorio per quanto riguarda eh, la ferita e quant'altro è andato tutto quanto magnificamente, senza nessun tipo di problema, non so, dico una stupidaggine a livello infettivo e quant'altro. Dolore locale, non c'è avuto grosse complicazioni. Dolore locale solo inizialmente, cosa che sarebbe, eh, penso che sia, sia normale, dopo l'intervento è un po' di dolore si sente. Però è, è passato il tutto uh, è attualmente è come se non avessi fatto niente. Tra l'altro ricordo che la protesi era più corta. Quando io ho fatto l'espianto c'era ancora un centimetro e mezzo di distanza dall'apice della protesi all'apice del corpo cavernoso quello che io dico sempre è che impiantare una protesi è un qualcosa che possono fare tutti impiantarla bene quindi con la misura giusta senza far percepire la presenza dei tubi occultando tutto il device è una cosa che pochi al mondo sanno fare da un punto di vista del glande soprattutto eh, vedi che c'è una differenza rispetto all'impianto precedente oppure no eh, Sì, indubbiamente sì perché probabilmente il fatto che era la rota di leggermente più piccola l'incentività e mezzo non mi dava quella soddisfazione che ho attualmente bene, lo rifaresti? indubbiamente sì Va bene. spero dire tempo no, di no basta, non lo facciamo più ormai, questa è l'ultima, anche perché insomma c'hai 75 anni altri, no, no, no dove, dai, altri 15-20 anni Speriamo che duri sta protesi. Speriamo, speriamo di, di campare altri 15-20 anni. Va bene, campare. te lo auguriamo Franco, invitiamo tutti quanti a mandare una mail all'indirizzo qui in sovraimpressione con le vostre domande e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.